Live, siamo via, in live, live a tre, a tre fatti conoscere adesso finalmente qualcuno che non ti aveva mai visto dice ah questo è Giosta Giosta aspetta innanzitutto che non, non credo... aspetta che mi sta partendo la pubblicità di Twitch di... <ride> io <ride> non ho fatto niente sono solo andato in live <ride> si sì, la prima cosa che mi parte mi è partito Matteo Flora in pubblicità di Bono. ok ecco Beh, bello, è, bello. È, ma... è partito Matteo Flora come pubblicità di Twitch sì, sotto il tuo canale, che è un grande, eh Matteo? Ma aspetta, quindi sta facendo pubblicità su Twitch? È partito la, la sua, il suo faccione con sfondo nero, però non ah. sentivo cosa faceva perché sto, sto ascoltando da whereby. <ride> grande sì. Flora. È via. Allora, ok, ci dice che siamo online. Sì, diamo tempo a un po' di persone di raggiungerci. Questa sera un nuovo format che in realtà ho ripreso dal primo periodo di lockdown e cambia, che... cambia il tuo titolo che hai messo un h in più su just si sì, ho messo just sarà <ride> subito aspetta bling si sì, vabbè dislessia tech bling si mi... eh, si sì, sì, lo dice pure il dottor Accademico. questo è un po' dislessico può Beh. essere ah io ho il problema di dalla scrivo dalal non so perché mi scappa dalla sempre <ride> <ride> Comunque, per il, per il colore, fa, fa, saluto, saluto tutti. Ho visto che si sono iscritti eh, proprio in questo momento, mentre eravamo dietro le quinte: il tizio cappuccio Che saluto, ciao Lorenzo, eh, e Lorenzo Chionne, che è probabilmente è un'altra persona, che salutiamo. Oh, comunque, l'altra sera, grazie al Cerbero, ringraziamo di nuovo. A un certo punto c'è stato un picco di duemila eh, spettatori. Ma questa sera io sto sperimentando un po' di format. Quello di mercoledì scorso, lo Sommo mi è piaciuto un sacco. Non so se hai seguito una parte. Sì, sì, sì, sì. sì. Super divertente. Eh, ah, io, hai visto che, che consigliavo i telefilm dell'epoca. È, è vero, è vero, è vero. Sei, sei, sei, sei troppo giovane per me. È vero. <ride> Benvenuto è al canile, a Jacopo Navaris. Buonasera, Jacopo. Questa sera Jacopi, invece... Sì. Facciamo un nuovo format che si chiama Dell'imello. Vi impara cose. Ci sarà con noi anche Mister Iago, che in realtà è coproprietario di questo canale twitch, ma non lo vediamo quasi ah, eccolo qua, Mister Iago è arrivato. Buonasera, buonasera, Sono Mister Iago. In ritardo o una serie Sto di bene, problemi. So, so, eccolo a parire buonasera. Bonsoiragotti. Buonasera. Ma, <ride> mi, ma Mister Iago, vedo. non hai le cuffie? non ho le cuffie, le devo mettere? se, vuoi, se le te metti. le metti secondo me è meglio perché evitiamo ah, certi il ritorno. Il ritorno. salutiamo Ancillotto tizio col cappuccio e quello qua che finalmente scrive stiamo perdendo due attimi di tempo giusto per far arrivare le persone Voi perché che questa... che devo... <ride> che devo configurare Iago perché non, non lo sento da whereby aspetta che si sta mettendo allora io le cuffie ora bene, io ti sento le molto le... bene Iago, ottimo Saluto intanto Slowbro, Bella Delli, ti seguo da quando non ci stavi nell'inquadratura. Un saluto a tutti, <ride> <ride> uh, Mike Ercolanese. Ciao, ciao, ciao, Lupin. Buonasera, Lupin. Mike è giovane, tutti quanti. Qualcuno è meravigliato di vedere questo giovane Giosta. Eh, fermati un attimo, sì? insomma. Massimo esperto, mi fai sentire Iago in whereby? Perché sennò My devo, devo sa, sa, no, sa. non lo sento quando parla. No, Dovrei appizzare l'audio di Twitch e mi, ci, ci sarebbe un ritorno. No, è impossibile. Eh. Non lo senti da qui dentro StreamYard? Eh no. Non mi senti? <ride> eh, non mi viene l'audio da, da StreamYard. A me. Io lo sento molto bene, Mister Iago, in realtà. Forse perché non tu ne sei costruita oh Aspetta. come cazzo si fa? Aspetta, facciamo così e così. Prova un po'. Sa, prova, mi senti? Niente, devo apprezzare il Twitch. Beh, ma così sa saresti troppo in ritardo, Giosta. Lo La troppo... voglia. Il pubblico assisterà a qualcosa di imbarazzante. Già, dal suo... <ride> già, già dall'inizio, perché dovremmo sentirci tutti. Qua ah, mi dicono, faccio faccio uscire e rientrare Giosta. Aspetta, eh. Provate a parlare adesso? Adesso ah. senti, senti niente. Iago, no, prova un po'. Giosta ad uscire, rientrare o far aggiorna. Ciao, nessuno è arrivato. Nessuno questa sera. Mi sei è Per noi è una serata di studio. Eh? Sì, sì, sì, sì. Me rendo conto, è un investimento. Stasera è un investimento. Beh, abbiamo Giosta che è un new media manager, cioè un manager dei nuovi media. Discord, Twitch, uh, Telegram. Provate? Okay, Adesso lo sento. Sì. Adesso sì? Lo sento, forse... Grazie. <ride> Grazie, a Wampisti a... massimi Esperti. Grande, Grazie all'aiuto da casa. Grazie all'aiuto da casa. Live per tech TechBlind. Mamma mia, questa è veramente una live sì. per tech TechBlind? Sì, assolutamente sì. <ride> allora vedere come andrà a finire. Le, le attrezzature qui singolarmente sono sempre più di 15 euro l'una. Cioè non fa niente mister Diago. noi siamo qui questa sera per imparare dalle sì, sì. nobili parole di Giosta che innanzitutto si deve presentare io stavo dicendo che sei un new media manager ma sei tanto <ride> alto, quindi, io... quindi io prima ti lascio auto presentare eh, che c'è da dire troppo poco, hai tempo No, vabbè. Vai, mi, vai, chiamo... Vai, tutto. mi chiamo Joseph Seu, meglio sconosciuto come Giosta uh, 55 anni gennaio, sucate boomer <ride> sono cresciuto tra Sardegna e Piemonte sono nato a Torino da genitori sardi sono cresciuto a, a, in Sardegna e poi di nuovo a Torino in pratica smanetto da quando ho 11 anni su qualsiasi device elettrotecnico, arcade eh, cercando di portare a mio uso consumo le cose cioè trovare il modo di fare Mino sforzo e massimo rendimento in qualsiasi cosa, forse in qualsiasi La caratteristica dei pigri. Sì, eh, ho, de ho degli svici, come dicono in Piemonte, <ride> i furbi, Tipo in un libro l'essi una volta che fecero i complimenti a, a un alpino sardo, perché lui non aspettava che l'asino defecasse, quando se ne accorgeva andava immediatamente a mettergli la pala sotto. Così non, non, doveva, non doveva pulire anche il pavimento, <ride> tra virgolette. <ride> e niente. Sono super schiacciato, appassionato di informatica a 360 gradi. Non ho mai mollato il pezzo. Quando è nata internet, stavo in sala parto non ho mai mollato il parco. E. Giornalmente, quotidianamente studio Acqua 24, provo setto, configuro qualsiasi cosa esce. Sono completamente smarmellato sul web da quando esiste. Trovi un, un mio account in qualsiasi, in, <ride> qualsiasi piattaforma esista. Che e, poi è per controtendenza, perché in genere chi ha la tua età proprio dici: No, io non lo faccio. Col cavolo, la privacy non esiste, allora la confondo un risultato ridondante a me mi vuoi profilare in tasi terra dai server di... <ride> al contrario anzi io voglio essere profilato voglio essere guardato dai satelliti perché google maps deve dire giusta quel giorno era lì non dove dici tu si sa, si sa mai queste cose qua e niente da quant'è da, dal primo lockdown che ho cominciato ad aprire Discord, Telegram e Twitch e me li sono spulciati fino all'Imperosimile. Infatti, fammi, lasciami dire una cosa: Giosta è moderatore sia del, di Twitch che di Discord che questa sera ci aiuterà a capire. Che di Telegram. ragazzi, su Telegram ha fatto delle cose spettacolari: cioè, ha messo un bot che ti caccia via uh, quelli che si sono seguiti. Telegram la... av questi numeri falsi. Cioè, insomma, sì, una sì, figata è lui si è dato poipi un nome. E tutto. Si è dato il ruolo il new media manager che adoro. Sì, sì. È il nome più figo che veramente si potesse inventare. Diciamo qui che c'è una combo tra il mio il fatto di essere un MC, un rapper di vecchia data che scrive tanto, usa le parole, cerca le parole chiave giuste e la tua modalità di usare certi certi nomi, certe frasi clickbait o interessanti immediatamente. E ho aggiornato il mio biglietto da visita professionale una locandina che non finisce più con le mie competenze informatiche e ho detto come lo chiamo sta cosa che eh, configuro e controllo e tengo in vita queste nuove cose eh, new media manager <ride> eh, chiede figliere. il maestro Another center come ci siamo Geniale. conosciuti come chiede il maestro della notar center che saluto come ci siamo conosciuti sì. con, uh, con domenico su è penso, sì. è sì. proprio praticamente eh, ti seguivo da un po' deli, eh, mi, mi piace il modo che a lui molto provocante di dire le cose che non sai bene se sta scherzando oppure no. <ride> Eh, e allora ho visto che aveva aperto anche un canale telegram che aveva mandato il link sono andato e mi sono proposto guarda io sono tal di tali questo è il mio numero di telefono fai pure una ricerca in internet prendi e neanche l'ho che... fatta in realtà ho fatto ah, il... beh, per renderti <ride> conto della persona che sono del mio trascorso il mio percorso strada analogica e digitale se hai bisogno di assistenza per gestire meglio il tuo canale, sono a tua disposizione. E mi ha fatto molto piacere che il signor Domenico mi ha dato immediatamente fiducia a prendermi le chiavi del suo canale. Sì, e sì, di questo... tutto per può andare via in Africa col canale. <ride> cioè, non conoscendomi affatto, è una, è una questione di fiducia questa, che sì, io sì. ricambio con, con i miei servizi, chiamiamoli così ma a parte che il contributo tuo è stato fondamentale per capire un sacco di cose veramente cioè mi hai dato una mano enorme io se posso ricambiare ecco per esempio io e Iago che lavoriamo in studio insieme se mai ci capitasse un qualche cliente che avesse bisogno di questi particolari strumenti qui sicuramente ti subappalto certo, sì. il lavoro al, al volo vi ringrazio anche il tuo nome, il, il il nome sarà nome. fatto grazie mille sono a e, e vi, vi, vi verranno a dire cazzo che, che tipo che mi è andato cioè. <ride> ma, che ma, è ma, ma funziona così anzitutto volevo salutare però un po' di persone che ci stanno raggiungendo perché eravamo in 25 e qualcuno diceva canale Twitch morente in realtà non è mai nato quindi veramente siamo durante il parto <ride> mamma mia con questa retorica queste frasi fatte ma io invece vi dico che questa sera i 48 o oh, se arriveremo a 10 due sono molto fortunati perché mica capita tutti i giorni che c'è una persona che ha smanettato su un sistema e che si mette a spiegarlo un po per farci capire la portata penso che possa servire a molti di voi se voi nella vostra vita siete avvocati ingegneri avete un'attività anche commerciale perché non pensare di aprire un discord per esatto, i propri esatto. clienti per le proprie videoconferenze i propri meeting brainstorming privati certo. senza dover passare da vari applicativi che, comunque, in ogni caso ti guardano, te succhiano tutto. Ti apri il tuo bel server Discord, lo setti chiuso, lo blindi come vuoi tu, a posto. Via. E vi dico che, che Giosta c'è un canale Twitch suo, che nessuno sta mettendo uh, nei commenti della, della nostra chat. E adesso che siamo, arrivati... Giosta, vero, vice capitano, vero, vero. Uh... <ride> Grazie ragazzi, non sto leggendo la chat perché... la leggo io, la leggo io, quando becco qualcosa saluto anche tutte le persone nuove che si sono aggiunte e questa sera a un certo punto per provare il nuovo can canale Discord sarete invitati a entrare e parlare. Però adesso Giosta ci condividerà lo schermo e inizia la lezione a, a quei due nabbi veramente boomer, no, come Giosta che sono, Mr. Riago e Dellimello, Ah, io non allora. vedo l'ora. Allora, ah. condividiamo immediatamente lo schermo. Come si fa? Come si fa? Come si fa? <ride> <ride> Abbiamo fatto le prove prima, tranquilli, è, è tutto un bluff. Condividi audio, schermo 1, schermo due. Questo è il canale di Giosta, quello che vi ho appena pinnato come commento. No, questo è il tuo direttamente. Ah, no, è vero. No, no, sono sul tuo, sono sul tuo. Sì, sì, ok. Sì. Allora, Giosta. Aspetta un attimo, Deli Mello prima in fila, ok, siamo sul canale di Deli Mello, lo tolgo anche dalla cartella nidata. <ride> ok, ora, Mister Diago, che più nabbo di me, sicuramente sarà spiazzato da vedere questa schermata, giusto Mister Diago? Allora, io l'unica volta che ho usato Discord in vita mia è stata per uh, unirmi a un gruppo di scambisti dei Pokémon perché mi serviva un yeah. dato poco, non, non lo trovavo, ho detto, guarda, aggiungiti a quel canale e trovi lì, è, è stato così. Per il resto non so nulla di Discord. Che allora... domanda vorresti fare prima che il buon giosta ci illumini? Cioè, una domanda teorica. Uh, che cos'è? Do... Vabbè, sì, che cos'è Discord? Vabbè. Che cos'è Discord mi piace come domanda? Beh, sì, mi vabbè è tutto. Allora, Discord diciamo che l'evoluzione di quella che un tempo era eh, IRCnet, i più datati di voi. Eh, infatti non erano. so che cosa sia, sono arrivato un po'. Vabbè, Era uno dei primi applicativi di, di chat eh, esistenti in cui ci si poteva connettere a server di tutto il mondo e ognuno si creava dei canali. Okay. Okay. E anche lì c'erano gli admin che venivano chiamati op, operatori che potevano gestire la chat, eh, bannare utenti, chiccarli, cioè dargli un calcetto per dire stai calmo, eccetera, okay. eccetera. Solo che i tempi non era evoluto così. Era praticamente come, come presentarti nudo. In un, uh -huh. in un campo di, di un'orda di barbari tutti super armati perché uh -huh. c'era sempre l'indirizzo più in chiaro e okay. quindi vai di DOS c'erano Irk War, venivano chiamate delle guerre proprio in cui si facevano splittare i server con i DOS quindi cadevano tutti gli op tu entravi nel canale prendevi il cassetto <ride> del canale <Okay>. eh, <ride> e, tu, e poi c'era la contromossa che dovevi riprenderti il canale quindi chiamavi Persone da, dall'America, dalla Russia, ci si beccava in un posto, ok. Dossiamo quel server perché gli OP sono connessi a quel server, facciamoli Ma cadere. trollante litteram. Era, era, eh, di devo che, sì, ma devo dire che quella è stata una grandissima scuola sia di codici, di coding scripting, di gestione di bot, di comandi di trigger mm. ai bot che sarebbero un trigger ad esempio punto esclamativo uh, uptime, up, up qua in chat e il bot ti dice risponde al trigger e ti dice da quanto tempo siamo in live, okay. cose così Discord okay. è evoluto e ha eh, chiuso tutte quelle falle e ti permette di aprire un server personale uh -huh. con all'interno delle categorie, con all'interno delle categorie dei canali sia testuali che vocali con video okay. che sono settabili in tutte le esigenze che uno vuole. Posso decidere, posso assegnare agli utenti che ci sono dei ruoli, ai ruoli posso assegnare dei privilegi differenti per ogni ruolo ai canali posso decidere quali ruoli possono accedere e cosa possono fare facciamo Quindi un una... esempio guardando ad esempio quello che tu hai già costruito cioè ce lo spieghi passo passo poi andiamo a vedere come si fa e che cosa si può impostare ok, diciamo che uno ha aperto il canale dell'email questa mm -hmm. lista qua a sinistra non esiste è stata okay. creata tutta a mano okay. la prima cosa che uno crea è un canale testuale si va nella freccetta del nome del server si crea la categoria per prima appare questo dai il nome della categoria decidi se è privata ovvero col lucchetto e tu poi decidi che ruoli ci entrano e no ma è consigliabile almeno lasciare una chat testuale un canale testuale e un canale vocale liberi mm. Cioè che chiunque everyone può accedere Okay. una volta che hai settato la categoria canali testuali ci senti il, un generale un domande e risposte, ho messo una memeria eccetera, uno può metterne quanti ne vuole praticamente e... tu hai creato quindi la prima categoria che è testuale libera per tutti sì? e poi hai creato diciamo altre al... E, al... e anche canali vocali e anche canali, canali in canali vocali testuali liberali. si può solo scrivere e condividere mm -hmm. e condividere cose tipo fai e, vedere la memoria. fai vedere la memoria. la memeria l'ho chiamata così per uno può mettere meme ma anche i disegni seri tipo che ne so questo di nessuno stai grandissimo uh -huh. massimo esperto state buoni cagnacci riferito a chi sapete <ride> <ride> <ride> <ride> eccetera <ride> eccetera Da dal generale esempio si va sulla rotellina e ci sono i settaggi di quel canale quindi okay. la panoramica, il nome del canale, l'argomento del canale, si può settare uno slow mode, cioè che uno può, per evitare flood, diciamo okay. così, per evitare nubi di lettere, cose varie, poi decidere che sia un canale per adulti o meno, perché ah. se vuoi attivare la modalità community su Discord devi sottostare anche a determinate regole. Okay. a cui tu fai fede no porno no eccetera eccetera, eccetera. Certo. no discriminazione c'è il tab permessi che puoi okay. sincronizzare per tutti i canali che hai basta che clicchi quello una volta che ne hai settato uno tutti gli altri prendono questi i, questi privilegi questi comandi questi privilegi okay. infatti qua vedi che nel canale testuale c'è everyone Okay? quindi tutti possono accedere e gli si danno i privilegi di cui hanno diritto cioè non posso dargli gestisci canale certo. No? quindi via rimane qua in mezzo non ha nessun diritto né sì né no vuol dire no <ride> e qua può creare un invito può leggere i messaggi, li può inviare può usare la sintesi vocale che spiego se uno eh, può scrivere TTS eh, che è abilitato lo, lo legge un sintetizzatore automatico in pratica. Okay. Puoi, puoi incorporare i link allegare file, leggere la cronologia dei messaggi perché magari uno si unisce oggi e... vuole vedere indietro esatto, okay. puoi anche bloccarlo che uno che arriva oggi non legge indietro per okay. dire. usare emoji esterne e aggiungere reazioni ai post eccetera quindi Volendo... poi tu all'interno lo puoi impostare in tutti questi sensi esatto, io esempio qua posso mettere altri ruoli che ho creato prima innanzitutto un attimo, un attimo che saluto, si sono iscritti un sacco di persone quindi <ride> benvenuto al, ca al canile a DDS 720 a Batocchi a, a Levez a Lismacomicario a Depe top, Depe top. Più Depe tardi, De Petop più tardi Depe ci top potrete top anche aiutare top. a testare eh? dopo, dopo ci aiutate a testare con i vocali bello De Petop <ride> e quindi questa è diciamo la base Fai questi, aspetta questi... c'erano altre, altre impostazioni ho visto quando hai aperto l'impostazione sì sì, sì sì sì perché le andiamo a vedere da un'altra parte che okay. è meglio nelle impostazioni del server mm -hmm. qua oltre alla panoramica mm -hmm. ad esempio ho settato un canale che si chiama sto dormendo in attivi Dopo che uno è inattivo di 5 minuti, viene spostato in automatico dai bot, dal server, perdon, in quella sala là. Ah, pazzo. cioè io sono nella sala, per esempio, di chiacchierata comune, dopo sì. 5 minuti che non ci sono, vengo spostato lì là per, per organizzare tutto. In inattivi. Ok. Poi ho settato il canale di messaggi di sistema, tipo un, un utente si unisce al server, viene, av avviene un banner, lo eh, faccio vedere subito, Eccolo qua il risolutore il nome di un bot, uh -huh. e <ride> eh, lui risolve tutto, uh -huh. eh, è un richiamo, una citazione al grande Thomas Milian quando faceva la banda del Gob che eh. chiedeva passami il ragioniere, gli passavano il litro. No, <ride> <proprio tutto lui. ride> allora, e infatti, quando entra qualcuno, eh, pa, pa, pa, pa, pa. eccolo qua, benvenuto in Discord. Del nitro. Sei nel canale di landing del Mello, buona permanente, mi raccomando, un'etichetta. Cioè, l'ho settato io il, il, sì, messaggio sì, il messaggio di benvenuto, messaggio. eccetera. Torniamo in impostazioni server. Quello è stato il coso. Infatti, qua puoi decidere anche di disabilitarli, invia mm -hmm. un messaggio casuale di benvenuto. Invia un messaggio quando qualcuno potenzia questo server. Questo lo spieghiamo dopo. Okay. Poi invece di avere troppi messaggi di sistema. Eh, ho settato solo le menzioni quando uno fa chiocciola nome utente in botteria mm. viene avvertito mm. di questa cosa qua questa è la parte importante ruoli mm. qua si creano i ruoli everyone e vale per tutti i canali ha okay. queste, questi privilegi qua ok quindi, quindi tu scegli che quando metterai everyone in un canale Così le impostazioni per... sono stabilite alla base qui Esatto, questa è proprio la base. Okay. Poi ho oh, i due bot, ovviamente. sono Scusate un attimo, scusate un secondo, arrivo subito. Sì, sì. ok. Hai preso la una... <ride> Con... Perfetto, così sto tranquillo. Mi senti già sta? Sì. Perfetto. Mister Iago adesso probabilmente è dovuto scendere a, a, da casa a svolgere funzioni che competono a noi figli, tipo buttare la spazzatura, cosa che faccio spesso anch'io, quindi appena tornerà il buoi Iago eh, sarà tutto a posto. Eccolo, qua, sta tornando. Ok, quindi continuiamo. Aspetta, rimetto Iago. Oh, lei è, è tornato. Tranquillo, te l'ho messo fuori quando... Ti ringrazio. Allora. Eh, quindi ok, noi entriamo nella parte dei ruoli e impostiamo... E lì. Qua sopra creare ruolo, ti crei un ruolo, gli dai il nome che vuoi, gli dai il colore che vuoi. Un attimo giusto, mi, mi chiede il maestro Anothercent se il nostro Discord è pubblico. Eh, sì. Ok, è pubblico. lo immagino che si possa cercare, no? Sì, sì, sì, sì. sì. Perfetto. Quindi se io cerco del livello attimo, lo trovo. Io riesco da qua che... Ma ha fatto una roba. Roli. Ok, cancelliamo questi qua. Perché se no entrano in ogni caso. Allora, questi sono due bot che ti ho messo dentro. Ok. Il Dino, diciamo, è quello moderatore. Ok. E il Nightbot invece è un bot DJ. Ma, eh, ma sono dei bot già creati da Discord che tu puoi aggiungere no? Devi... No, no, no, sono delle pagine tipo Stream Elements, okay. eh, cose così dove tu colleghi il tuo account, il tuo account YouTube e li puoi mettere dentro. Ok. e, e Sono completamente settabili in qualsiasi forma, comandi, eccetera. Dino si occupa di moderare più che altro. Eh, dentro... Allora, aspetta giusto, giusto, aspetta un secondo. Allora, Prego. praticamente siamo nella sezione ruoli, dove io praticamente posso impostare come funzionerà il ruolo everyone, praticamente. Yes. Ok. Posso impostare il ruolo, ad esempio, facciamo finta, Iago sarà tra i moderatori e gli dico che cosa possono fare i moderatori. Esatto. In più tu, qua dentro i ruoli, hai aggiunto due bot. Cioè hai dato il ruolo no, dei ruoli... Nel canale, nel canale... Nel tuo server ho aggiunto due bot okay. e questi due bot se leggi questo disclaimer giallo questo mm -hmm. ruolo viene gestito dall'integrazione Discord non può essere assegnato manualmente e per rimuoverlo è necessario rimuovere, rimuovere l'integrazione che sarebbero qua sotto Ok, quindi ok, quindi è lì che si aggiungono bot questi qui. bot, perfetto li, li vai nel sito e li fai joinare Ok, e poi tipo come eh, funziona un bot Telegram? E gli assegni il ruolo moderatore questo. Ah, Fantastico, chiaro. E tipo, se vado qua sul risolutore ruoli, uh -huh. vedi lui è observer, custode e Dino. No. Dino uh -huh. sarebbe già tutto, però ho messo observer così stanno in alto e non sotto nella lista. Ok, eh. okay. È giusto una, una sciccheria per vedermelo sempre lì. Okay. Quindi, esempio, a te ho chiamato Massimo esperto goliardicamente. E hai comunque tutti i privilegi di un gestore del Tipo, esperti. mi fai vedere quali sono i privilegi quando li vai a impostare, se ci rileggi un po'? Ok, sono mostre membri in, del ruolo in una categoria separata. Quando tu joini, verrai separato subito al di sotto dei shop in una categoria tu, tu, okay. tua, che sono la categoria del massimo esperto. Ok. okay. Cioè io finisco parla, da solo, sarò isolato? Sarai... è ben evidenziato. Ok. <ride> Positivity. Uh -huh. Amministratore, al momento ancora non te lo flaggo perché okay. diventi eh, totale gestore okay. del server. E se Evitiamolo, evitiamolo, coida, evitiamolo. Rischi evitiamolo, di fare danno. Però, però ti ho attivato tutto il resto. Okay. Puoi visualizzare okay. la registratività, gestire il server, puoi cambiare nome, regione del server, gestire i ruoli. Puoi cambiare, modificare da tutto, cambiare il nome dei canali, eliminare canali, crearne di nuovi, espellere membri, bannare membri, creare invito, cambiare nickname, gestire soprannomi per ogni utente. Tasto destro, cambia nickname. Anche se lui si chiama Pinco Pallino, tu lo chiami Pinco di Rindino. E lo vedrò solo io te. con quel soprannome? O si vedrà? O gli no, altri no, no, no, da... lo, lo vede solo chi, chi lo cambia. Okay. è un privilegio che non viene dato a tutti diciamo. quindi posso chiamare arriva uno e fa il coglione quello si chiama, che ne so, The Another Sand e scrivo sì, coglioncino a morino esatto, per te diventa un appunto capito? Dai <ride> <ride> puoi gestire gli emoji puoi gestire webhook che sono delle integrazioni con applicazioni tipo eh, come si chiamano repository di codici robe varie cioè, è un po' troppo complicato da spiegare uh -huh. questo qua, lasciamo usare leggere canali testali, vedere vocali inviare messaggi, usare la sintesi vocale quel slash TTS gestire messaggi in quel progetto cioè, tutto ti ho dato puoi menzionare chiunque, usare i modi reazioni ok, quindi in poche tTS. parole qui si stabilisce i ruoli esatto, esempio, andiamo su Custodi di Decamile che è una categoria che ho creato per eh, tutti quelli che sono iscritti al tuo Telegram che si sono uniti al tuo telegram e gli ho dato dei intanto la categoria separata da, dal resto dei connessi non hanno privilegio ovviamente di amministrazione eccetera eccetera però possono dare un calcio cioè, a un utente che rompe i coglioni troppo uh -huh. è, un de, è un custode del canile certo. metti, no, al botolo scusa torna, male, torna dentro non li possono bannare quindi l'utente rientrerà immediatamente Creare invito, cambiare nickname, cioè il proprio nickname, gestire soprannomi, no? Emoji, leggere. Un eccetera attimo, eccetera. che ci fanno delle domande, attenzione. Prego, prego. Allora, The chiede, domanda davvero TechBlin, come faccio a trovare il canile di Delli su Discord? Basta scrivere. Domanda, domanda ottima perché poi ho faticato. Telegram in chat. Ah, bisogna scrivere a uh, punto esclavativo Telegram in chat. Nessuno mi sa che devi togliere allora il link discord dai commenti perché devono entrare su telegram. Poi, poi, poi dicono, se uno poi volesse cercare... Ho creato il... la categoria abbonati che verrà riservata agli abbonati di Twitch e di YouTube, tuoi, in modo che quando sarà, ci sarà una live c'è l'attesa utenti per tutti, c'è anche l'attesa utenti abbonati che date la facoltà di conferirgli una corsia preferenziale per entrare in live, cioè una cosa a tuo a figo, tua ma centra. quindi io quando creo una categoria abbonati, mi crea sì. un automatico una categoria. No, l'ho chiamata io abbonati e ho, ne ho fatte due, una per Twitch e una per, per Quindi ci sono due categorie, Twitch. ci sono due categorie a cui tu dai la possibilità di entrare agli abbonati, facciamo vedere infatti. Questa è la categoria Twitch e questa mm. è la categoria True. Adesso nessuno, esempio, è nel canale vocale, io mi mm. posso connettere, ci possiamo vedere un film assieme, connessi mm. con le webcam e ce, lo, e ce lo commentiamo. Lui metti che è in, in live attesa abbonati e poi ce ne sono altri dieci. C'è cioè nessuno qua, tu lo vedi e lo sposti in live on air, dove c'è il mm. lucchetto e solo tu e chi ha i privilegi, e mm. chi ha il ruolo giusto per poter entrare, e siamo solo noi observer okay. e massimo esperto okay? lo sposti e lo metti qua quando ha finito lo pigli e lo sposti in sala di quindi scambio. quindi un attimo giusta praticamente ci sono le live d'attesa per gli abbonati e per i non abbonati io esatto. in poche parole quando voglio avere il live so per organizzazione che c'è una sala live cioè dove io posso attingere per parlare con le persone e sì. posso prenderle sia dagli abbonati che da quelli non abbonati e spostarli dentro live. Esatto. esatto. A tuo piacere. Consultati. Solo che qua che non c'è il lucchetto si possono connettere tutti in attesa. Mm -hmm. Mentre qua con l'occhetto lucchetto possono entrare solo quelli a cui noi assegniamo il ruolo di abbonato. Ok, figo. Ok? È una è come dire di, è, come di, di... Di... è come dire, io sono un negozio, Ok? Uh, se tu entri, ne, che ne so, sei una mia acquirente, ti lascio il QR code, puoi entrare in una sezione particolare dove ci sono gli sconti. Se sei qualcuno esatto. curioso che vuole vedere uh, il, uh, il mio, che ne so, guardaroba, quindi i miei prodotti, c'è quello lì normale. Esatto. Ok. Cioè questo è solamente giusto per dare a te la possibilità di dare precedenza agli abbonati per certo. entrare in live certo ok Finico. poi boh possiamo continuare vabbè qui poi la, ho fatto la scala di scambio questa qui è dove arrivano gli inattivi dopo eh, spiega la scala di scambio a Iago prima me l'hai spiegato La si anche a lui allora qua sul, sulle impostazioni server generale canale utenti inattivi va, va configurato diciamo uh -huh. ok uh -huh. e lì ci dà un tempo quando scade questo tempo in qualsiasi canale si trovino vengono spostati dal server in inattivi, sì, sì, sì. inattivi. per evitare di consumo di troppa banda all'interno di un canale vocale uh -huh. per, per tante cose tecniche chiamiamole così poi qua ho messo uscita live cioè quando uno è in live on air quando uh -huh. devi farlo uscire dalla live lo prendi e lo sposti in uscita live fantastico e qua siamo a posto con questo. Ho creato la sala di scambio, ho creato una sala annunci dove si possono mettere tutti gli annunci delle tue live, dei mm -hmm. tuoi webinar, dei tuoi mm -hmm. meeting, eccetera, eccetera. Un, una roba privata solo per noi, uffici, sala, riunioni brainstorming, uno testuale e uno riunioni. Qua non leggi niente nessuno, non entra nessuno, entriamo solo... Che poi pensandoci... Pensandoci, pensandoci, Iago, è come sì. se invece di aprire Trello o qualsiasi altro sistema, per ogni lavoro dell'ufficio c'è una stanza dell'ufficio. Esatto, sì, sarebbe... E eh, in quell'appartamento quell non entra nessuno, se non è dell'ufficio. Mm -hmm. Che beh, è bello. E scusa okay. una cosa, Giosta. Allora... Guarda. Adesso, praticamente, chi vuole scrivere, entrare su Discord e tra un po' partecipare con noi per fare questo esperimento può accederci solo se entra sul canale Telegram dal link d'invito. Sì, ci va l'invito. che okay? L'invito, vi dico subito, eh, da qua, no, va bene, lo facciamo... Tanto chiunque entra cade sempre in generale, che l'ho settato come... Eh, come okay, landing. Come landing, esatto. Si fa qui... Eh. Va roba In generale, c'è questa roba qua, il lumino col più, si fa creare invito. Questo scade tra un giorno, okay. dopo un giorno non è più valido. Però se devi darlo a un tuo conoscente collaboratore familiare, fai modifica link di invito, scadenza dopo, quando vuoi, mai nessun limite di uso. Molto figo, ad esempio, se io volessi fare un'offerta, e, e qua eh. ti dà il Discord nuovo, bello. Bello. Scusa, e se io volessi invece che le persone possano trovarmi cercandomi dentro Discord? Non ho capito. È possibile fare in modo che se le persone cercano dell'email dentro di Discord, che ne so, dentro il motore di ricerca, possano trovare il server? Ma è pubblico il tuo server. Ah, è... Eh, però è un'ottima domanda. Perché, per esempio, se noi sulla barra di ricerca però, andiamo però, su dell'email, ma della server canale, momento, messaggio. Forse devo attivare community, non ne sono sicuro un attimo solo che lo cerchiamo. Qua puoi esplorare qualsiasi server del mondo, ok, non c'è, quindi eh, devo capisci. settartelo come community. Ok, praticamente se io tu lo setti come community è cercabile all'interno, giusto? Esatto. Dicono qui eh, char de ur 82 dice che Discord non ha un motore interno. Eh, quello cos'è? <ride> Sicuramente c'è perché Iago ha cercato. Eh, questo cos'è? Ah sì, tu... sì, allora è per cercare community. Eh, certo. Devi cercare le community, il mio è settato come community. Ok ok ho fatto tutta l'altra fila per la community mm -hmm. e mi ha dato tutta questa, questa faccenda qua programma di partner esplorer, schermato di benvenuti eccetera il tuo è privato dovevo... che forse è meglio perché, forse è eh, meglio. perché dovevo prima chiedere il tuo bene bene placido, no è meglio è meglio privato perché la gente vedi, deve almeno fare lo sforzo di passare per Telegram se vuole vedi entrare. la tua scheda community c'è scritto attività sì. ok però okay. devi fare una compilare una sorta di form eccetera ok eccetera. una domanda giosta io ecco ho visto questo. io ho visto che per esempio in alcuni canali quando uno si abbona facciamo finta adesso qualcuno chi Amazon Prime in questo momento potrebbe abbonarsi al canale gratuitamente, eh, si abbona, ha dei privilegi di vario tipo, eh, o si iscrive magari al canale Twitch, può in automatico essere messo dentro Discord? Se, se integra, si iscrive e associa il suo, il suo nome utente Twitch al nome utente di Discord, in automatico dal server viene riconosciuto come abbonato. Altrimenti bisogna farlo a mano, assegnare il ruolo perché tu hai la lista dei tuoi abbonati, scaricabile da Twitch. Chiedi alla persona, un lavoro da moderatori, da operatori di server, non da te ovviamente. Chiedi a uno per uno: tu sei abbonato al server, che ti alzi i privilegi? Sì, no, controlli se sei in lista e glielo dai. Sono tornato. Ancora più veloce. Sono tornato. Era il mio classico giga, ragazzi. Chi siamo? Non vi sento più, ragazzi. Mi senti, Giosta? Non sento più nessuno, lì, beggiante, poi. Mi, Mi senti? Mi senti? senti? Io non sento più nessuno. Prova a... esco e rientro. Mi senti, Giosta? Sì. sì, io, io sì. Tu. Ok. Sì, sì, sì, perfetto. Comunque eh, è sì. una figata dalle mille potenzialità. Eh sì sì, qua gli usi sono enormi. Ma ci riflettiamo pure un secondo insieme magari al pubblico. Mm -hmm. Ci senti Giosta? A te sì, È anche a Delice. Senti? Sì? Sì, perché il beh. Parico, giosta appeso lì. <ride> ok, ti sentiamo perfettamente, top. Allora Giosta, io volevo... Ah Top. <ride> Io volevo sapere perché tu hai detto che mi hai creato anche sia quella Twitch che quello a YouTube, ma yes. come faccio io a sapere chi si è abbonato da YouTube, chi si è abbonato da Twitch e dove metterlo? Hai ah, le liste scaricabili. Cioè, io vado su Twitch, sì. scarico la lista. Sì, ed è, è, vai in uh, Analitica Canale. Uh -huh. informazioni dettagliate e tiri giù il, uh, il file Excel degli abbonati tuoi ok, dopo che faccio? Carico direttamente il foglio Excel o li devo aggiungere a mano? no, controlli che quelli che sono in lista secondo Siamo te è possibile no, che automatico. ci sia anche un automatismo? c'è un automatismo ma chi si iscrive deve iscriversi con lo stesso account di Twitch ah, capito. c'è un'integrazione tra Discord e Twitch che riconosce in automatico un utente di Twitch e lo flagga come abbonato. Ah. Chiaro. Però uno si può scrivere al tuo Discord o magari ha un account Discord che non è equivale a quello di. di o, che non la, o che non l'ha collegato a Twitch magari. o oh, magari mm. ha un altro nome, un altro nickel 10 10 fake. Che ne so. E, allora, e... allora lista, io ho messo l'annuncio. Chi sì, su Telegram? che è abbonato a YouTube e al, daily di daily Mellow, eh, al Twitch di Dellimello, Mello, mi mandi un messaggio in privato che controllo e flago con eh, i privilegi che vi sono consoni. Però ancora oh. nessuno ha cacato. Va bene, fate voi, è state in attesa in live fino a quando... <ride> <ride> bello, bello. Quindi se siete degli abbonati, basta che entrate sul canile Delly Mello e chiedete a Giosta di, farvi, di mettervi sul discord giusto. Esatto, dandomi ovviamente il nome utente di Twitch, okay. che tu devi scaricare però la lista utenti, la certo. lista abbonati, oppure comunque li vedo quando sono connessi se hanno eh, l'icona di abbonato o no, eccetera. Ok, Diago? No, eh, bene meno male che è tutto chiaro, eh, chiaramente ne, nella concretezza dell'andarlo a fare, poi dopo sarà un altro... Un altro paio di maniche, però il concetto tutto... Abbiamo capito il concetto sì, su cui sì, basa sì, Concettualmente la... è estremamente chiaro, e estremamente interessante. cioè sì, qua veramente le potenzialità sono tante, no, qua pure... qua sono infinite, ragazzi. Pure al di fuori di Twitch, che... che... mostrano tutti dentro. Qua Mister Iago, nessuno c'entro Anche io, mm -hmm. Ci mando... potrei mandarci il video, ma mi staccherebbe di qua, mi sa. Non me lo fa fare, non me lo fa fare doppio? No infatti non me lo fa fare Io ho una domanda dimmi, e condividere dimmi. gli schermi posso condividere gli schermi Aspetta, o le adesso mi vi sento il triplo ecco adesso ok posso silenziare il mio microfono dentro posso, ah, condivid posso condividere lo schermo sì? lo schermo non l'applicazione chrome uh -huh. di netflix o di prime o di quello che voglio mandarlo qua, ci vediamo un film tutti insieme, lo commentiamo mentre lo vediamo. Ovviamente non lo faremo bene. mai, signora. Non Netflix. si fa, non si fa. non do, do it. Ci ricorda che l'accesso non autorizzato informatico è reato penale. Allora, Iago, ti chiedo: 5 possibili idee che ti sono venute su 5 applicazioni? Lasciamo perdere quella sul porno, che non ci interessa, ci dissociamo già a prescindere. Oddio, non mi disse così apprezzato uh, eh, 5 3 no. Tre. Marco Pirati vabbè. No, se sicuramente per serve il tuo, puoi fare quello che vuoi, ma se entri in quello di Delli hai il ruolo che ti compete e hai le possibilità di fare quello che ti è assegnato. A quel ruolo, ma... sicuramente potrebbe essere utile per, per i videoparti. Per tutte quelle cose che ci siamo detti pure, pure in studio. Quindi su, su eventuali format voi. pure per, per i, i vostri brainstorming lavorativi, vabbè, certo, ehm. quello sì. no, dico in funzione del canale, in funzione del personaggio dell'imello, della struttura dell'imello, bisogna, bisogna pensarci. Eh. Allora, sicuramente, per esempio, io voglio fare le sfide contro tutti, cioè, tipo, voglio <ride> difendere Renzi come miglior presidente del consiglio degli ultimi 9.000 anni, <ride> oh, oppure una <ride> sfida sul cinema sul film più bello per discutere ecco, di un film no? Ecco, quello è, film è molto figo già è sua, qua. allora facciamo figa. una prova facciamo una prova uh, voglio discutere con, uh, con voi aiutateci a fare questa prova per uh, battezzare questo, questo discord chi si connette al delhi? Che li no, allora, spiegaci come si fa giosta? devono andare allora, su telegram? no, vai prima tu su discord, crei un invito temporaneo copia e lo sbatti nella chat. Ah, ok. Con l'invito temporaneo in quel momento glielo metti in chat. Per okay. il dura, dura un'ora. Ok. Allora adesso entrate là dentro e loro finiscono nella pagina generale. Generale. Poi si connettono tipo al canile o dove vedono persone. O mo che siamo su Twitch devono mettersi in live, sta d'attesa. La sala d'attesa. Dovete andare in sala d'attesa, non quella per abbonati. Ok quella dell'abbonati tanto non entrano, non gli viene il messaggio okay. Okay, andate esultati. in live sala attesa andate in sì, sala attesa questo. che vi invito a entrare dai ancillotto, ancillotto. ancillotto nessuno andate un po', eccolo qua, Monkey è un ragazzo di Torino in gamba Subito si, si presta a, a, ai test, me ne ha fatti un po', ma ha aiutato a, a grande. grande lo ringraziamo ovviamente. Okay, e okay. allora facciamo okay. una prova: puoi fare adesso, lo screen share con audio? Eh, bla bla bla bla. bla Io sono già in screen share. Ah, okay. perché no, io non lo vedo perché non eh, probabilmente però, sono uscito. Esempio: Adesso entro io in live on air, dovresti mm -hmm. entrarci tu, ok. Aspetta che proviamo in live dal PC. Io dal pc un attimo eh. sono pronto in live on air ok e non c'è nessuno c'è gente in sala di attesa okay. Okay. Prend prendo ancillotto e lo sposto in live on air e okay. appare il cilotto okay. e questo te lo butti in obs allora invece siccome adesso io non ho OBS, possiamo fare questo Tipo, Giostra, tu fai, uh, uh, rimuovi lo screen share e rifallo attivando l'audio? Uh, un attimo che becco, guarda, dove è finito, guarda, due schermi, un casino. Allora, togli screen share, share screen share, condividi audio, schermo 2, condividi. Ora dovrei okay. essere in condivisione, giusto? Sì, eccolo qui. Ma lo vedi solo tu, non è in live. Sì, sì, anche per la live oh, si eh, vede. Anche per la live, sì. Allora mi arriva con un po' di ritardo a me, mi sa che non lo vedo. Eh, arriva per... con ritardo okay, perché... è arrivato, è arrivato perfetto. Ma prendiamo, perché c'è anche Another Sent, ma veniamoci: prendiamo Another cent il sì. king del ritrovamento numismatico sì. e lo buttiamo mm. in live on air. Okay. E qua appare Another Sent. Lui che può parlare? volendo sì, non è mutato o potrei anche mutarlo tasto destro sull'utente e gli puoi fare quello che vuoi ok, allora volume... sent... parla parlaci another ci senti? aspetta che sono mutato io another mi senti? another sent? vedi? non risponde sala di scambio, lo pigli uscita live Ok. Così, così non si confonde qua prendiamo okay. il Ancillotto sei mutato? Eccomi Ok oh, ci sentiamo ciao. Grande sì. Ovviamente Poi, Ancillotto Ovviamente Ancillotto non sente me perché io non sono bello, in Discord bello, in questo posso momento Posso decidere bello. di metterlo solo lui in primo piano O mettere addirittura schermo intero Così è ancora più largo Ancillotto non mi sente vero? La web che sfarfalla se vedi un po' male, male. Chiedi se mi sente no ma non credo perché io non sto su Discord con lui adesso allora devo andare su Discord da cellulare perché lui no, vuole sentire dalla live, lo sento dalla live. Ah, un attimo, si sente dalla live. Una, una roba importante, okay. Delli. Sì. Se usi OBS, sì. le applicazioni come webcam e microfono non te le riconosce in Discord, non te le fa passare. Sì. Quindi bisogna fare attenzione a questo gioco qua, cioè la tua webcam te la butti ma non te la fa passare lo stesso se non la disabiliti, da, da la OBS. OBS? Sì, devo okay. catturare tutto in StreamYard. Ok. Allora adesso vado nella parte dove c'è Ancillotto. Quindi il live on air. Unisci della esatto. chat vocale, consenti. Perfetto. Ok, attiva l'overlay. Adesso no, tu è... puoi anche spostare gli utenti da lì. Perché tu aspetto, sei l'op, il massimo esperto op. Allora, io ora voglio parlare... Mi senti, Ancillotto? Sì, ti sento un po' lontano, ma sei col cellulare? Sì, col cellulare. Sì, perché okay. hai anche il ritorno della live. Dellì. Aspetta che levo le cuffie, perché sto con le cuffie in questo momento. Forse adesso mi senti meglio. Ancillotto? Adesso non sento nessuno. Non mi, non mi sento adesso sì, adesso sì. ok perfetto adesso il cellotto mi sente quindi io posso abbassare ad esempio il volume del cellulare così non sento il ritorno di un e lui sente solo me esatto per esempio a un tu stai guardando anche la live di Twitch in questo momento è in pausa no sì, la sto guardando però è mutata per non, per non ok pensare. Ok, allora ti sfido, ti sfido. Facciamo questa prova: vi sfido questa sera. Siate pronti a essere dell'Izzati? Aspetta, guarda anche qua. Eh. Sì? Poi, puoi togliere chi non ha la webcam. Allora, aspetta, ah. eh, in chat c'è una domanda: c'è sì. un utente che dice io non ho capito, sono abbonato a Amazon Prime, ho qualche vantaggio? No, se sei, allora. abbonato, se sei abbonato al canale di Delli, sì. Ah, Puoi no, vieni, poi... vieni comunque riconosciuto dal server generale Discord come un utente di Twitch se colleghi le due applicazioni. Allora, che mi dici? Ho i brisso per essere dellizzato io. <ride> in brivido, mi lo dico a fare. Allora, volevo capire una cosa, una grandissima, se tu hai Amazon Prime ti puoi abbonare a pr con Prime al canale Twitch dell'Imello. tu non paghi niente, a noi entrano dei soldi, ma noi ci riserviamo un'altra live con Livio Marcone dove ci aiuterà ad esempio a uh, caratterizzare un pochino il canale Twitch, ma nessuno quanto è bello, io non ho parole. È un grande, è un grande. Ma come... È scomparso che è sparito il video. Nessuno. Ah. È la Ho okay. no, visto eh. che gli altri non, non mettevano il video. Mi sono ritirato. Non volevo dare. No, fastidio. no, nessuno deve, deve averla, perché sei, una, sei eh, Piotta misto a Frank High Energy misto a eh, un tizio, qualunque vero il tizio, qualunque è lui. È lui. Sei, sì, ah. Un bello un bello oggettivo, come dicono dai nostri parti. <ride> ma che figata e quindi posso oh Yassir no, allora ciao silenzio, Yassir sì. ciao Ciao. ammazza quanta gente ah, entra è su One sì. abbiamo anche <ride> Angillotto ciao Angillotto oh. e poi chi è entrato ciao oh, ciao un sacco di gente è entrata in realtà sì ho spostato tutti quelli che erano in sala d'attesa ah quelli perché giustamente del... lo, me, lo posso, me lo posso gestire io è quindi li più... posso Esatto, puoi prenderli e spostarli dove vuoi. Quindi possono metterli dalla sala d'attesa, li faccio nella sala di scambio in uscita e poi magari li rimetto dentro. Sì, o fai per trascinamento oppure tasto destro, sposta in. Ok. E poi Beh. per ognuno degli utenti, tasto destro sopra, hai tutti i settaggi dell'utente. Anche una nota, silenziamento nel server, disconnetti, spelli. Volume, Ma come mai perché... scelgono, scelgono più Discord che Whereby, per dire? È perché è tutto in mano tua, con molte più feature. Mm, mm, giusto. Cioè giusto. non è solo uno stand-by, Whereby è uno stand-by, la cam, lo share, mm, basta. Mm, Qua mm. puoi dare, come appunto detto prima, flaggare degli, dei privilegi agli utenti. Ma è meglio di Zoom per certi aspetti ha voglia anche perché zoom se non ti iscrivi mi pare che dopo un po' ti discutiamo aspetta il maestro Anatersent maestro incredibile grande Noder ma Diago non trovato Noder Diago lo conosci? sì lui è il ragazzo che colleziona monetine grande cosa è yeah. l'ultima razzia. razzia della settimana non mi, non mi, se mi sentite? Sì, sì, sì. Un, po basso, sì, sì ti un po' basso ti alza il volume per me questo è ottobre puoi zoomarlo Giosta? certo Basta ottobre quanto è fatto? È novembre quanto hai eh, fatto? novembre so, un euro sì. <ride> allora spieghiamolo per chi ci sta guardando perché magari non conosce il maestro Anna un grande, un grande maestro rispieghiamo lei ha un obiettivo nella vita raggiungere il milione di euro un centesimo alla volta però c'è cioè, un centesimo ovviamente tengo vuoto di tutti i centesimi che trovo. Centesimi certo per... Okay. Per... certo. perché ho scoperto dal profilo del maestro che in Italia si perdono 300 milioni di euro l'anno per terra in media più o meno Wow. Che poi è è sottostimato comunque come com dato. Pazzesco. Pazzesco. Stiamo parlando senza senza aiuto elettronico del metal detector. Una domanda another Hai mai spiegato hai mai pensato di scrivere un uh, un vademecum su tutte le skill e le malizie che sei riuscito ad acquisire nella ricerca delle monete, tipo dove si trovano di più uh, a che ora e tutte queste sicuramente avrai acquisito delle capacità del genere. Sì, sì no, l'ho fatto. Poi io, vabbè, ho creato un mio canale Telegram dove appunto ci i fettissimi, tutti quelli che trovo in tempo reale, do consigli su dove trovare più frequentemente le monete. A ah, un indizio, domani vogliamo fare una prova? Ieri, Misteria, domani la facciamo. Belli deve restare a casa. Dici, dipende, che io sono gialla quindi ancora io sono, giallo, io sono giallo comunque allora io ti dico dove c'è una... allora ovviamente dai 5 centesimi in su è fortuna nel senso nessuno butta 1, 2, 5, cioè 10 20 50 1 euro però da certo. 5 centesimi in giù io ti posso dire dove trovarli ok e... ok se... vicino ai semafori e soprattutto se ci sono um, mendicanti, chiedono l'enemosina, le loro, loro li buttano proprio, e che e poi nelle vicinanze, cioè per esempio quando vado a fare la spesa vicino al supermercato, uh -huh. nelle bicchiere fuori, cioè ci sono proprio montagne di centesimi infatti... <ride> eh... Dove, scusa, dove, dove nei supermercati? Fuori uh, supermercati, non so, cioè nel senso, uh, nelle fioriere vicino ai supermercati, fuori le chiese, con le lemosina. Fioriere dei bar. Sì, fuori super... sì, Ma perché ci stanno? Perché stanno lì? Li buttano, le persone, li buttano, non se ne fanno niente di un centesimo vabbè, pure persone, se ti cascano che, magari lasci sta. Che hanno questi uno o due centesimi? ovviamente non se ne fanno niente li buttano proprio per strada oh. è la stessa cosa per esempio è vicino ai semafori dove ci sono i lavavetri lì se ne trovano tantissimi Poi vicino ovviamente uh, vicino comunque è una cifra pazzesca 300 milioni l'anno vuol dire che forse sarebbe più intelligente iniziare a fare solo le monete da 10 centesimi in su sì. ma sì, di fatti volevano sì. farlo cioè, da 5 ancora li prendono ma 1 e 2 proprio li, li buttano e, e, e tipo tu come fai a, a, a vederli perché sai già che cercando lì li trovi no ma io a me è capitato ovviamente cioè, a me è capitato di trovarli perché uh, un giorno cioè, passando nel, uh, cioè uscendo dal supermercato mi sono accorto che ce n'erano 5 6 in una fioriera o a terra e da lì poi mi sono interrogato e ho detto ma perché li ho trovati là sono passato un, due settimane dopo e li ho trovati ancora poi ho collegato sì. con diciamo una persona che, c'è cioè un mendicante che stava lì fuori, quindi ho pensato adesso ogni volta che uscirò dal supermercato o andrò fuori una chiesa, cercherò in giro e, e poi è così è successo. Infatti, fondamentalmente, sai, quando passo un supermercato oppure vedo un semaforo, si accende la lampadina e dico: aspetta, qua do un occhio. Scusa, una domanda, ma io non, non vogliamo la cifra esatta. Ma tu da quanto tempo lo fai? Ma a parte che 2000, la sua cifra esatta eh, sta su, su Instagram. Dicembre di, di, di, 2017. Tu da dicembre 2017 hai raccolto 88 euro? 88,80? Ah, quelle sì, di Instagram. Ah, quelle di Instagram. E' cioè, quello che pubblico... Sono le, le foto che pubblico su Instagram. Però... E in totale invece? Più di mille? Sì, io l'ho detto solo qua, però non mi sono accorto che è stato uno sbaglio perché poi ovviamente le persone quando io l'ho detto poi mi scrivano ah, certo. le persone che avevano visto la live e dicevano ma dove sono questi soldi solo che io post lockdown ho deciso di pubblicare le foto col guanto cioè adesso vado in giro col guanto da, sì. da un professionista e quindi quelle, quelle foto senza guanto fondamentalmente le ho bruciate Ok, tutti quei ritrovamenti che avevo fatto, però continuo a pubblicare adesso quelle col quanto. Ma fondamentalmente, uh, io ho trovato di più. però dovrei pubblicare 5-6 foto al giorno per pubblicarle tutte. Visto An che another. another. Scusa la domanda, sono sì. curioso perché mi sono cresciuto con Walt Disney da bimbo. Hai conservato il primo sì. centesimo con cui hai detto inizio con questo? La numero sai uno. qual è certo. eh, un grande allora no, devi fare io... lampolla tipo quella di paperone il eh. primo centesimo <ride> sì, no, ma è... grande oh, ma, è... Beh, cioè, tutto. Oh, ma tutto ho tutto segnato cioè, la cosa bella è che oh, c'è cioè, il primo giorno che ho trovato una moneta ovviamente non pensavo che fossi, eh, sarei arrivato a questa somma però in cuor mio, detto... Alla, lo posso ridire che almeno hai superato 1000? Si può dire? Beh, diciamo, vabbè, diciamolo ai fedeli di, del, di Discord, di, dei abbonati al canale dell'imello. Ok, lo dico perché ovviamente poi, poi, ce lo, poi ce lo dirai nel Discord. Appena finiamo la live, se vogliamo sapere quanto hai quanto fatto, <ride> vai, vai. Dopo, dopo il Discord, svelo. Sviluppo... Ma... Nessuno, ovviamente, se vuoi fare domande al buon Another Sand, falle. Eh, io ero curioso. Un'ultima curiosità, la mia curiosità: è cosa segni quando trovi la moneta? Cioè, cosa ti segni? Dove, quando, perché, che tempo era la, la strada? No, la strada e quanto ho trovato. Ah, ok. Diciamo, segno la strada, il giorno e quando l'ho trovato. Cioè, per esempio, okay. oggi che ne so, ho trovato, trovato a via Roma Napoli 5centesimi novembre 2020, mamma mia, Caccia che grotta. database, un database infinito. Un attimo, e tu dove vivi? Qual è la tua città? Io Eh, Vuoi sapere dove è lo scrigno? Dellì? No, voglio sapere se <ride> è una grande città Roma tipo oppure tipo Teramo, capito? All... Via Roma-Napoli di Napoli. Ah, Cina, poi. ah okay. i, una domanda: se trovi tipo 20 euro per terra, sappiamo dove il deposito di Deba Come, adesso, Iago? Casa, Dico, se, sono tutti i posti. Se, se trova Iago per terra 20 non euro, eh. no, non mi sentite? Eh. Sì, io sì. sì. Sentite, lo senti, Giosta, eh. Iago? Eh no. Senti, non, non ti sente Iago Non ti sente Giosta, Iaco? Eh, fai, fai solo su Discord, Iaco. Senti, lo senti Josta, esci eh. da Iago. qua. Aspetta. No, dovrei uscire da whereby. No, no, aspetta, lui adesso si connette su Discord. Ah, ok. Io sto. Eh. Ti ok, perfetto. Sì, ti sentiamo. Ti sentiamo, ti sentiamo. Oh, ok, mo, sì. no, ti sento di nuovo. Allora io volevo chiedere al maestro Undercent se trova 20 euro per terra. Cioè, contano pure o fa un conteggio a parte? Ah, se no, trovi una no, banconota, li... per No, no, li conteggio, però c'ho due conti sparati. Uno delle monete mm. uno dei, delle banconote. Pa banconote, ok. Sì, no. Ok, mettiamo la schermata con tutti quelli che sono nella stanza e dialoghiamo, vediamo un po'. Io penso che... Ia Iago, io... controlla se hai la webcam attiva o meno, perché non... Eh, insomma, perché su... Su Discord, In basso a della... sinistra. Ah, no, è vero, perché è connesso su stand by. Lì. Mm -mm. Quindi anche io, infatti anche io non, non l'ho attivata. Che cos'è? Sty? Il webby eh, lì. Come si chiama? Stream cut Stream <ride> della... No, ma e io è no? uscito da Stream Yard, ora sta solo su Discord. Adesso, infatti, è parsa la webcam. Mm -mm. Ok, perfetto. Chi è, fate, è domande, fate domande a no, okay. che sicuramente siete curiosi aspetta un attimo ecco, anche... io avrei una domanda per la Noderscent per esempio ho già detto può essere utile un qualcosa del genere sai quei cosi con il magnete che servono a <ride> tirare su il, me il metallo tipo fatto su e eh, i centesimi qui. attaccano? i centesimi allora, attaccano dovrebbero attaccare solo uno fino al 5 centesimi cioè 10 centesimi ce ne vuole uno molto forte che io non ho che esperienza ormai mm. sono adesso, Anche sì, il magnetismo specifico, eh? Another, ormai Geomag. ti tarta. Siamo di domande, Geomag. no? Io volevo soltanto dire una cosa quindi dicendo che lui eh, ce ne serve una più forte, vuol dire che comunque si avvale di magneti, quindi ha degli no, strumenti no, no, no, no, no. del mestiere, no, no, no, no. ottimo. No, cioè, il, il, mio, il mio strumento di mestiere è il Geomag. Geomag. Another. Non è che per caso hai cominciato anche col metal detector sulle spiagge <ride> e lì roba se ne troverà a profusione no, ma, proprio. Ma lì se ne trovano tanti, cioè nel senso se, se avessi mai un metal detector farei il trip di quello che già faccio. Comunque devi sapere, dovete sapere che io ho segnalato al cerbero il maestro Nottersend, io ho detto ragazzi se intervistate questo è una bomba. Dobbiamo spingere di più, dobbiamo andare a far pressione sul cerbero quando è live a chiedere che intervisti il maestro Notre Grande. <ride> Piuttosto... Aspetta, faccio... una sì? chicca che non, avevo, non, ho, non ho detto, questa è una malizia, perché come vedo nelle dirette della quasi totalità degli streamer che usano Discord, hanno un elenco di canali così infinito e perdono tempo a cercarsi i canali cosa succede? basta trascinare l'icona di un server in questo caso Dellis su un altro server e magicamente appare una cartella dove poter annidare i server ah. secondo argomento. ok? top, top. ditelo ai tech blin <di>. Massimo esperti di Discord, dicono che se vai al cerbero, poi non trovi più niente. Ah, stanno adesso in live, Ninca, sì. al volo. Allora, facciamo una cosa, io direi una cosa. Visto che ci abbiamo fatto questo esperimento, anzi, ringrazio, Giosta, che ricordiamolo, ha un canale Twitch Giosta THC. YouTube, Andatevi a YouTube, Giosta, su YouTube su YouTube eh, pure da Twitch sì, sì, da YouTube arrivi da tutto, eh? e da Twitch arrivi da tutto, però okay. diciamo il più, il più vecchio è YouTube, che ce l'ho aperto dal febbraio del 2006, dove carico tutta la mia musica, le mie composizioni, eccetera, eccetera. E infatti con Giusto dobbiamo fare una live sulla musica specificatamente, eh? però questa sera lo ringraziamo di essere stato il nostro ispiratore, insegnante della lezione introduttiva. E su cultura e pop, e sui benefici sociali, personali, eccetera, eccetera. Assolutamente sì. Lo faremo, non cazzo, lo, fare, lo faremo al 100%. Ora mi servirebbe un favore da, uh, da, da Mister Iago, cioè che deve fare il ride dal Cerbero. Ma io non ho idea di come si faccia. Scrivi, ah. ride, slash, ride, spazio, chiocciola, canno, canale. Cerbero. No, non leggeranno mai, non leggeranno mai i messaggi. Allora aspetta, io dove, questa cosa dove la devo scrivere? Allora, in cha vabbè? Nella chat Twitch in eh? chat Nella chat di Twitch Slash Ride Aspettate che eh, non, non, ho, non ho fatto l'accesso a Twitch cioè, Ah vabbè, allora faccio, faccio tutto io aspetta, ah. aspetta, aspetta. Allora okay, aspetta eh. uh, Ah si può aprire il Discord dal browser Molto figo. Sì anche, però è più comodo avere l'applicazione Aspetta che te ne incollo, c'è vero eh, non è che la chat aperta quindi possiamo anche scrivere: card. che di soli sono abbonati di quello lì va scritto. Allora, cerbero eh. scordi con lo slash davanti, stai facendo tu Giosta? No, io non mi sa che non lo posso fare. Ho fatto ah. controllo Ride perché sono solo amministratore del bot. You don't have permission to perform that action. Devo, dovrei essere collaboratore oh. del canale. Ecco, cazzo. Vabbè, ve lo scopriremo. E, e adesso faccio... Ah, posso farlo internamente, però, da proprio aspetta. Quindi, segui sì, anche... ride verso canale. Cerbero Podcast. Andate a scrivere, intervistate il cacciatore di centesimi. Uh. Guarda, me lo preparo. Intervistate il... The Hunter, da, stanno già spammando qualcosa. Ed in chat, te l'immagino. Ok, perché scrivere in chat è più utile. Scrivere è andato, raga. È andato, eh. ok. Faccio end broadcast e vi raggiungo su Discord. Andiamo su Discord, sta Così il maestro Torsand ci sì, vedere